Il 2017 sarà per molti di voi piuttosto instabile, almeno fino a ottobre. Mi riferisco principalmente ai nati dal 10 luglio in poi, che avranno Giove dissonante per lunghi periodi dell'anno. Gli amori saranno ostacolati e non duraturi. Se siete in coppia, tenete d'occhio il partner, perché quando Giove transita in dissonanza, il desiderio di evadere aumenta. Amori facili e brevi per i single, solo verso fine anno potranno esserci incontri interessanti. Rischiate di cacciarvi in situazioni spiacevoli o di subire un raggiro, perciò confidate i vostri progetti solo a chi siete sicuri di potervi fidare ciecamente. Per chiedere una promozione o un aumento di stipendio o per concludere affari vantaggiosi dovrete attendere il periodo da ottobre a dicembre quando la fortuna girerà verso di voi. In quel periodo potreste anche trovare un buon lavoro se sarete tenaci e non vi farete prendere dallo sconforto.